Bene, buongiorno, vediamo alcuni piccoli trucchi per importare eh, oggetti tridimensionali eh, attraverso ad magari il plugin eh, di Sketchfab eh, qualora questi oggetti siano enormi. Per enormi io intendo oggetti che superino i 100.000 eh, vertici, diciamo, e questo è il caso ad esempio di questo primo oggetto che mi presenta, che è il castello, adesso lo evidenziamo. Praticamente il uh, Children's Castle in Avdhikwa, quindi è un uh, castello dei bambini ad Avdhik, e come vedete è eh, fatto da Mr. Unity eh, Creative Commons Attribution Commercial. Quindi potete usarla per motivi educational sicuramente, però abbiamo una quantità abbastanza uh, assurda di uh, vertici, quindi siamo ampiamente oltre i 100.000 vertici che ho detto prima, quindi siamo 100 volte di più. Quindi se noi vedete che il modello in questo momento impegna per 90 MB, lo proviamo a importare, quindi vedete che abbiamo l'import del modello, ok, ci impiega, adesso tutto, uh, a parte qualcosa che poi taglierò, ma eh, questa parte qua mh, ancora ce la dovremmo fare in tempo reale, mh, nel senso che ci impiega praticamente poco, ecco, la primissima cosa da osservare è che il, ehm, il castello non si vede, perché non si vede? Perché eh, ce l'ha portato in punti poco ortossi. vedete che l'ha messo, eh, girando con la rotellina, vedete che l'ha messo veramente troppo alto, quindi troppo alto vuol dire che è al di fuori del, cioè non è allineato correttamente cioè l'origine è a zero e il castello è qualche chilometro più su quindi una cosa del genere portata in qualunque mondo virtuale non va bene allora la primissima cosa che faccio è di innanzitutto di prendere le 28 parti di cui è composto questo modello, quindi lo seleziono dalla gerarchia seleziono solo tutti i vari, quindi sto facendo shift, e poi sto selezionando tutti i materiali, model material fino al 28, ok, e poi a questo punto eh, provo a fare CTRL J, perché voglio avere un unico elemento, ok, e quindi l'ha fatto, se non vi funziona così, selezionatelo, e fate, fate il riquadro tipo questo e poi fate ctrl j qua sulla finestra principale A questo punto diventa eh, unificato quindi un po' più facile da gestire ma abbiamo ancora il grosso problema che è, è fuori e scentrato qui dobbiamo prima di tutto prendere l'origine che sarebbe questo pallino vedete arancio e metterlo all'interno della geometria e questo lo si fa andando su object facciamo set origin e facciamo origin to geometry. Origin to geometry mi permette di prendere il punto cardine dell'oggetto e infilarlo all'interno della geometria. Quindi facendo così ecco, vedete che è sparito il punto arancio, che è comparso invece è andato laggiù. E a questo punto, il secondo, eh, la seconda cosa che faccio è cercare di riportare il mio oggetto sull'origine. E questo perché così diventa molto più facile da gestire nei mondi virtuali quindi facciamo sempre object e gli facciamo un clear location allora clear location praticamente serve per fare in modo tale che l'origine diventi 0 cioè punto l'origine, a questo punto visto che l'origine siamo riusciti a metterla dentro la geometria il nostro oggetto diventa usabile clicchiamo il punto del tastellino numerico in modo da vederlo meglio e ricordiamoci di cliccare questo per vedere il, il nostro oggetto ora, questa diciamo, è la primissima, eh, primissima cosa adesso andremo avanti a partire da questo ma eh, finiamo il video con queste prime due operazioncine elementari e cioè il mettere l'origine dentro la geometria possibilmente e mettere la geometria e all l'origine all'origine, questa cosa permette di rendere facilmente fruibili gli oggetti che troviamo su Sketchfab, qualora siano costruiti male, tra virgolette, e, e, e aggiustarle praticamente le, le, le proprietà elementari. Ok.